Sofia Vergara è l'attrice più pagata del piccolo schermo Sofia Vergara non è solo bella, incredibile, piena di talento e ispirata dalle tematiche femministe degli ultimi tempi Sofia non ha solo un figlio statuario e bellissimo come Manolo, che non appena poggia il suo piedino sul red carpet riesce a distogliere l'attenzione anche dai più navigati attori di Hollywood. No, tutto questo, a lei, non basta, Sofia Vergara è anche l'attrice più pagata del piccolo schermo. Per il sesto anno consecutivo. Contro di lei, non c'è sfida. Sofia Vergara, non solo Hermosa. L'attrice Sofia Vergara ha 45 anni ed è conosciuta in particolar modo per il suo ruolo di Gloria Delgado pritchett nella premiata serie comica Modern Family. E senza indugio, la tagliente colombiana supera tutti i record e si riconferma, per il sesto anno consecutivo, la più pagata del reame televisivo. Con i suoi 41.5 milioni di dollari in un anno, Sofia sbaraglia una concorrenza contro cui, la vittoria, è tutt'altro che scontata. Pensiamo solo a Kalei Cuoco, stellina di The Big Bang Theory con il suo ruolo di Penny, oppure Mindy Kaling e Dylan Pompeo. Ma qual è il segreto della bellezza straordinaria?. Del successo grandioso e della mirabolante carriera di Sofia Vergara. Se il suo aspetto fisico sconvolgente, secondo lei, è frutto di una fortunata coincidenza genetica, il suo patrimonio è tutt'altro che scontato. Secondo la celebre rivista Forbes, infatti, gli incassi provenienti da Modern Family non rappresenterebbero che un quarto del suo intero ricavato. L'attrice, infatti, ha stipulato patti di ferro con Cover Girl, Ed e Showholders, K Marte e Pepsi, con cui collabora regolarmente. Il business prima di tutto. Stando a quanto dice il manager di Sofia Vergara. L'attrice concentra la sua attenzione lavorativa sugli accordi con i brand, evitando quando può gli endorsement. Attualmente, Sofia produce non uno, ma ben tre profumi per Avon, una linea d'arredamento per Homes to Go e una macchina del caffè della Shark Ninja che ha lei stessa aiutato a progettare. Il nostro sistema di collaborazione con i brand è una macchina ben oliata, spiega a Forbes Luis Balaguer, il manager della Vergara, per cui lavora da oltre 20 anni. Anche adesso, la nostra attenzione è rivolta al pubblico di Modern Family e a quello che interessa a loro fuori dallo show. Al secondo posto nella classifica delle attrici più pagate del piccolo schermo c'è Kalei Cuoco, con 26 milioni di dollari. Seguono a ruota Mindy Kaling, The Mindy Project, e Dylan Pompeo, Grace Anatomy, con 13 milioni di dollari. Quinta ma non per importanza con 12.5 milioni di dollari c'è Marie Argitai, la celebre Olivia Benson di Love Order. Unità vittime speciali. Seguono poi Julie Eboven, Modern Family e Boston Legal, Kerry Washington, Scandal, Priyanka Chopra, Quantico, Robin Bridget, House of Cards, e Paulei Perrette, N.C.S.